Dal punto di vista scientifico, il 1608 fu un anno importante perché in questo periodo venne inventato il primo telescopio. All'inizio veniva utilizzato dai pirati che lo utilizzavano per vedere le navi lontane. Galileo fu la prima persona che voltò il telescopio verso il cielo e così iniziò l'età d'oro della scienza astronomica. Il momento in cui siamo oggi cioè il presente è solo un miraggio perché è così lo possiamo capire dalla fisica relativistica di einstein in parole povere lo spazio e il tempo cessano di essere due variabili distinte einstein chiama questo concetto spazio tempo possiamo capire il concetto ancora più facilmente quando di notte guardiamo le stelle in quel momento non stiamo osservando il loro presente, ma il passato. Le vediamo grazie alla loro luce. Questa per raggiungerci ci mette un determinato tempo. E quella luce che stiamo vedendo oggi aveva iniziato il suo viaggio miliardi di anni fa. Questo significa che l'aspetto delle stelle che stiamo notando oggi è il loro aspetto del passato. Questo non funziona solo con le stelle, ma con tutti i corpi che abbiamo attorno. Se noi inviassimo un telescopio potente lontano dalla Terra di circa 65 milioni di anni luce, questo potrebbe essere in grado di fotografare i dinosauri sul nostro pianeta. Perché la luce dei dinosauri sarà lontana dalla Terra di circa 65 milioni di anni luce. Se inviassimo un telescopio, questo potrebbe compiere alcuni di questi atti. Tra questi telescopi potenti, la missione dell'invio del telescopio James Webb ha stupito il mondo della scienza. Questa è la macchina più potente mai realizzata per svelare i misteri dell'universo. Secondo uno scienziato e vincitore del premio Nobel, John Morton, questa macchina è in grado di far vedere pure un'ape che sta sulla Luna. Lo scopo principale di questo telescopio è quello di scattare delle foto all'epoca che viene successivamente la creazione del nostro universo. Ciò significa che questa macchina scatterà delle foto viaggiando nel passato e per questo molti stanno chiamando questa macchina del tempo. Se il telescopio riesce a scattare delle foto al periodo iniziale dell'universo saremo in grado di raccogliere informazioni importanti e scoprire la creazione del nostro spazio.